Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo semplicissimo ma carinissimo scaldacollo molto sfizioso che rientra nei nostri progetti facili che faremo durante quest'inverno per quanto riguarda questo scaldacollo che ho chiamato scaldacollo sirena io ho utilizzato un solo gomitolo, quindi una sola cake del nuovo filato della Mistrico Filati Linea Cincila Lux Color ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 170 metri ed è formato dal 95% micro fibra amide 5 per polieste perché c'è la me anche se non so se si vede dalla telecamera forse sì su un po' si vede comunque al suo interno il lame e diciamo che come filato ricorda molto il New Cinchilla però molto più sottile e infatti io per lavorarlo ho utilizzato i ferri del numero 5 e vi ricordo che vi eh, lascio in descrizione il link al sito incentrando con i filati da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori oltre questo viola che ho scelto io per poterlo abbinare alla maglia realizzata con il Pacific ci sono diversi colori c'è cioè lo sfumato del grigio lo sfumato del blu dell'oceano del marrone quindi veramente vi potete e infatti il marrone, solo poi il colore che vedrete montato sui ferri. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, sono tutti ferri a diritto perché comunque questo tipo di filato non è che permette punti particolari, dato che comunque um, ha questo effetto pelliccia quindi qualsiasi punto verrebbe comunque nascosto. Quindi preferisco fare lavorazioni semplicissime, ma um, utilizzarlo facendo delle creazioni un po' particolari. E infatti questo scaldacollo come potete vedere, è molto sfizioso non solo perché ha, eh, tiene bello caldo eh, e rimane bello fermo, ma perché oltre a indossare, come lo sto indossando io in questo momento potete mettere la codina di lato per farla la scena e creare qualcosa così un po' più di uh, sfizioso un po' stile francese, un po' stile chic se così vogliamo dirlo E oppure indossarlo normalmente come lo sto indossando io quindi diciamo che la particolarità sta solo nel modo in cui poi andremo a cucire questo rettangolo che andiamo a fare e io nel video tutorial naturalmente vi dico il rettangolo quanto mi è venuto largo e alto, naturalmente se voi lo volete più lungo, se lo volete più largo, una sola cake non vi basta, dovete per forza prenderne due. Detto ciò, spero che anche questa semplice e velocissima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incidentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Un incidentare e Speruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove troverete come Elsa Faccio o su Incidentando con i Filati se avete acquistato il sfilato tramite il sito o tramite la merceria Coliti. E noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro scaldacollo Sirena io ho deciso di utilizzare il filato della mistico Filati linea Cincilla Lux Color. È un nuovo filato, è come il Cincilla ma più sottile, quindi una sorta di ecopelle con all'interno il Lux che vedete si nota dai eh, riflessi della luce. Il colore che io ho lavorato per fare questa eh, scaldacollo è il colore sfumato viola. Vi ricordo che ogni gomitro è da 100 grammi e misura 170 metri ed è formato dal 95% 5 micofibra fibra poliammide, 5% poliestere io ho utilizzato un solo gomitolo e naturalmente vi farò vedere poi come andare a creare questa sorta di codina per questo l'ho chiamato scaldacollo sirena però per quanto riguarda la lavorazione io in questo momento ho montato um, 40 um, 40 maglie la lavorazione è semplicissima perché si va a lavorare tutti i ferri e tutte le maglie sempre a diritto quindi la classica lavorazione che andiamo a fare quando abbiamo questi filati o molto uh, ritorti o comunque molto eh, con il um, eh, come che hanno questo effetto pelliccia o come blue clay io preferisco lavorare sempre a diritto in modo tale da dare più risalto sia la sfumatura del, del filato sia comunque la creazione che andiamo a fare e non al punto perché anche facendo un punto complicato con questo tipo di filati non si vedrebbe allora io dico già che lavorerò con i ferri del numero 5 e ho montato 40 catenelle e come potete vedere, questa è la larghezza che viene fuori, che sono 24 cm circa. Naturalmente voi la potete fare anche più sottile o anche più di più doppia e il numero che aumentate o che diminuite di maglie è a vostro piacimento, perché non c'è un multiplo, però vi dico già che se volete fare uno scaldacollo ancora più, più um, diciamo uh, alto attorno al collo, quindi dovete montare più catenelle, non vi, un solo gomitolo non vi basterà, ne dovete usare per forza due, perché altrimenti non riuscite a chiudere e a formare quindi la sorta la codina della, dello scaldacollo, se invece mettete meno maglie va benissimo uguale, fate sempre la stessa lunghezza finché non finito il gomitolo e poi andate a chiudere. Vi verrà uh, qui un po' più lunga la uh, coda, oppure potete chiudere come poi vi mostrerò. Come ho chiuso io. Però qui vi verrà più largo in fondo, e dovete decidere un po' voi uh, che tipo di scaldacollo volete. Io lo volevo realizzare con un solo gomito e quindi mi sono andata a. Um, montare 40 catenelle e come vi ho detto la lavorazione è semplicissima perché si lavora tutto a diritto quindi non dobbiamo fare altro che lavorare tutte le maglie a diritto quindi le nostre 40 maglie le lavoreremo sempre a diritto fino ad arrivare alla lunghezza eh, desiderata o nel mio caso finché non finirò l'intero gomitolo e mh, vi dirò alla fine dopo che ho lavorato tutto il gomitolo quanto mi è venuto lungo e quindi come andare a chiudere la lavorazione io in questo caso comunque vedrete che chiuderò sempre questo viola eh, perché questo l'ho appena iniziato a lavorare quindi quello invece già ho registrato la chiusura però era per fare vedere che comunque potete utilizzare qualsiasi tipo di, di, eh, di colore eh, del Cinci Lux Color. Quindi vi dirò alla fine quanto mi è venuto lungo. Vi ricordo che sto lavorando con i ferri 5 ho montato 40 maglie. E lavorerò sempre tutto a diritto. Ho terminato il mio piccolo rettangolo. È venuto largo 24 cm lungo circa 50 cm. Però in realtà quando lo andremo a indossare... Vedete che tenderà ad allungarsi e a stringersi. Io ho usato un solo gomito, infatti ho tutte le sfumature. Adesso devo andarlo a chiuderlo. Per chiuderlo, io farò in questa maniera: vedete, mi ha avanzato un po' di filo e quindi cucirò questo lato qui in alto, quello corto, dove ho qui la striscia che mi divide i due primi colori, il, il colore più scuro e il colore più chiaro. E andrò a cucire qui. Cucendo. Questi due pezzi, quindi qui, io poi farò una cucitura molto lenta perché poi andrò a tirare il filo in modo tale da creare una pieghettatura in questa maniera. E qui avremo quindi la coda, se così vogliamo dire del nostro scaldacollo. Quindi, ripeto, io ho fatto il mio rettangolo e adesso vado a cucire il lato più corto, piegandolo, però non lo faccio combaciare con quello più in basso, ma dove vado dove ho la striscia qui. E andrò quindi a cucire il mio, retta il mio rettangolo, cucirò questo pezzo e però farò una cucitura lenta perché poi andrò a stringere. Vi farò vedere come, in modo tale da creare questa sorta di pieghettatura in questa maniera. Allora vedete, ho cucito e adesso tiro e qui ho quindi la parte libera e qui invece ho creato il mio scaldacollo quindi adesso ho tirato in questa maniera e andrò a fermare la lavorazione in modo tale che qui resti sempre pieghettato così come è venuto